Bene, vediamo adesso come importare in Cospaces degli oggetti da SketchFab eh, utilizzando la riduzione dei vertici. Per capire eh, cosa facciamo, dunque, questo è un oggetto che abbiamo importato da SketchFab con tutti i suoi vertici. Per vedere tutti i suoi vertici eh, basta andare in edit, mode, in edit Mode, vedete i vertici sono così densi che per vederli eh, occorre praticamente avvicinarsi parecchio. Vedete, questi sono tutti i vertici. Quindi tutti i vertici, quelli lì, costituiscono sostanzialmente un peso, perché devono essere gestiti da, um, da Cospaces. Ora, se ci fate caso, queste altre madonne che abbiamo importato sono originate dalla stessa madonna, utilizzando il Decimate, e ho eliminato anche i punti vicini, come ho fatto vedere in un video um, vecchio, adesso rifarò rivedere quindi non preoccupatevi l'oggetto SketchUp comunque sempre come ho fatto vedere in quei altri video l'ho rimesso d'origine più o meno al centro, vedete che adesso al centro eh, ho allineato l'origine alla geometria e ho ridotto perché era enorme questa, questa quindi era difficilissimo da gestire ma dopo aver fatto questi due pezzi praticamente ho ottenuto un oggetto con una quantità eh, incredibile di vertici questa, questo, dopodiché, su questo gli ho fatto una riduzione passando da ehm, da quei vertici che vedete qua selezioniamo tutte così vedete un po' l'operazione che abbiamo fatto andiamo in edit mode ecco vedete che da qui a qui ho ridotto il numero di vertici di 10 volte quindi ridurre i vertici 10 volte praticamente, come vedete, già li ha resi un pochino più laschi, si vede particolarmente bene sul piedistallo, e poi però ho, fatto, ho continuato progressivamente a cercare di ridurre. Quindi ho cercato di ridurre praticamente quanto è possibile, quindi ho ridotto prima sembra di 3-4 volte, poi ancora di 2-3 volte, e poi ancora di un po' di volte, in modo tale da, da ottenere di fatto delle strutture abbastanza più rozze ma che all'aspetto visivo sembrano identiche perché sono identiche perché quello che voi vedete viene reso sostanzialmente dalla texture quindi la, la cosa più importante che viene percepita dall'occhio è la texture, non tanto le mesh di qui composta ecco perché se voi guardate questi oggetti che hanno una differenza abissale vedete che è vero che questi oggetti qua, in particolare l'ultimo se volete che c'è soltanto uh, andiamo a contarli ecco, vedete sono 444 vertici cioè niente mh, per intenderci una sfera a momenti ne ha di più di vertici però se vi accontentate uh, di, di un risparmio un pochino non così forte, quindi potete, volete un qualcosa di un pochino, um, qualche dettaglio, basta questo che ne ha come vertici, vedete, eh, 2.000. Mm? Eh, sicuramente non abbiamo i vertici che avremmo praticamente in origine, cioè che erano in questo caso 127.000 vertici, faccia, è importante quali siano le cose, comunque vi rendete conto che eh, abbiamo eh, semplificato parecchio. Ora, prossimo video facciamo rivedere di nuovo, uh, questo quest oggetto e vedere le tre procedurine che vi ho indicato, che permettono, cioè prossimo video, pro, prossimo pezzone, che permettono di arrivare a questa semplificazione. Ok, come promesso partiamo da zero, usiamo questo plugin che permette di leggere Sketchfab, l'avevo già spiegato, ma nel caso voi potete importarvi l'oggetto, non è importante, ma è un plugin Sketchfab che permette di cercare Madonna with Child, ce l'abbiamo, vediamo che è quella grossa, quindi 111.000 uh, vertici, e la importiamo tranquillamente nella uh, nel nostra scena una volta che ha finito l'import vedete che succedono un po' di cose cioè praticamente ha importato la, la nostra uh, vedete la madonna però è un formato enorme quindi e, oltretutto questo formato qua è, è come vedete è un po' strano perché è, è, è fatto innanzitutto è costruito da tre oggetti quindi la prima cosa che dobbiamo fare è prendere uno due tre oggetti, andare qua e fare CTRL J in maniera tale di averne un solo oggetto e questo oggetto diciamo diventa la nostra madonna che però eh, dovremmo praticamente scalarlo di parecchio perché vedete che è enorme, quindi lo scaliamo di 0.01 quindi un centesimo, quindi facciamo qui S0.01 ok e a questo punto, però, vediamo che la nostra. Uh, non c'è, perché non c'è la Madonna, perché è da qualche parte in cielo. Hm? E per uh, vederla, dobbiamo cliccare su oggetto, andare qua e premere il punto, quindi vedete che è molto in alto, e a questo punto dobbiamo. vedete questa è l'origine che è spostata moltissimo, appunto, in cielo, come è giusto per la Madonna, che sia per la Madonna quindi lavoriamo con oggetto set origini l'origine, quella lì, la mettiamo nel 3D cursore che se non l'avete spostato è, è, è, è lo 0,0,0 quindi vedete che è sparito il cursore, c'è cioè quell'origine e poi facciamo ancora set origin e facciamo geometry to origin come vedete, a questo punto, se noi facciamo punto che il punto ci permette di vedere e abbiamo qui la nostra... Um, la nostra Madonna è l'origine. Ora, perché sia fatta per bene, occorrerà ancora praticamente alzarla, quindi praticamente la, eh, la selezioniamo e eh, con G, praticamente eh, Y, la tiriamo, anzi sarebbe Z, scusate. La in modo tale che stia praticamente in piedistallo sia sull'origine per vederla bene. Fate 1 del tasserno numerico, poi fate GY. G, G, y gy. aspetta, G, Comunque, eh, anche così va bene basta ah, me la tira su, va bene. Eh, comunque già così va bene nel senso che è piccoletta quindi è piccoletta è già senza enorme ma piccoletta però è almeno è nelle è dimensioni che eh, possiamo usare mm. ora a questo punto questa, um, questa uh, madonna fatta così avrà le caratteristiche che abbiamo visto prima cioè se facciamo tab vediamo tutti i punticini quindi come facciamo per ridurre i punticini allora io qui per farvi rivedere cosa ho fatto prima prendo questo oggetto, faccio Shift D per duplicarlo, per mettergli a fianco e lavoriamo con l'oggetto a destra, questo anche per evitare che se per caso sbagliamo, tanto per vedere che cosa stiamo facendo, cioè se stiamo peggiorando qualcosa eccetera quando poi andrà bene possiamo poi cancellare l'immagine originale Ok, quindi andiamo su questo, andiamo poi sul add modifier, andiamo sul decimate, in questo caso proviamo a decimarlo eh, quanto più possibile, quindi per esempio decidiamo di un decimo, quindi 0,1 o 0,05, direi che è una uh, buona cosa. Ok, quindi andiamo su ratio 0,05, clicchiamo, e se andate su 11.000, 11.000 vertici, 10.000 vertici, però vedete che si è comparso un po' di, eh, di problemucci, questo perché ci sono dei vertici strani messi male. Quindi facciamo, qui facciamo, togliamo il decimate, rimaniamo qua. In questa statua che stiamo facendo, facciamo un'ottimizzazione che vi avevo insegnato, cioè che quella di andare in eh, tab, cioè in edit Mode, e qui andiamo su Mesh e facciamo sul Clean Up e andiamo il merge by distance. E il merge by distance, distance gli mettiamo 0,01 come avete visto qua. Facciamo tab um, ok. E quindi praticamente eh, il eh, merge by distance dovrebbe aver funzionato. Dovrebbe aver ridotto. In termini mi sarei aspettato che l'avesse detto quante ne aveva tolti il merge by distance. 001. ok in questo caso rimuovo di 0 vertici probabilmente prima l'ha detto ne è rimosso prima e a questo punto una volta che abbiamo rimosso i vertici eh, facciamo di nuovo quel, quel discorso di prima andando però in edit mode facciamo add modifier, decimate e qui facciamo 0,05 facciamo tab e vediamo quante, quante facce ha, ha, ti ha generato e facciamo anche l'apply okay? quindi queste due eh, eh, madonne sono sostanzialmente eh, identiche, nel senso che, che eh, se le guardiamo no, avranno più o meno eh, le stesse caratteristiche una un po' più precisa, ma per Cospace non è il caso insomma eh, invece questa qui è un po' più, più leggera molto più leggera, però per il resto va tutto bene quindi questa qua che ha per sapere quanti vertici ha facciamo tab mentre siamo lì sopra e vedete che eh, ha molti meno vertici e c'è in particolare 5561 vertici okay? e non ha quei difettini che abbiamo visto quando abbiamo applicato il decimate senza rimuovere i vertici vicini, lo 001 che avete visto che abbiamo fatto prima okay? quindi a questo punto dobbiamo concentrarci nell'export uh, della madonnina di questa e lo vedremo tra poco okay. allora, il pezzo successivo consiste nel mettere a posto le texture sappiate che EcoSpaces non supporta moltissime texture e soprattutto non supporta una serie di shader che spesso vengono utilizzati da Sketchfab quindi bisogna in pratica rifare tante volte di shader quindi vuol dire che andiamo nel nostro, um, nella finestra dello shading questo, cioè, clicchiamo sull'oggetto di cui vogliamo aggiustare lo shader andiamo sullo shading e vedete che tutta questa roba qua, che vedete, è troppo complicata per uh, Cospaces e quindi co bisogna praticamente rimuoverla tutta, quindi praticamente bisogna rimuovere tutto ciò che c'è praticamente facciamo uh, la selezione di tutto, tranne l'ultimo blocco fate cance, se no, vabbè, se non riusciamo ah no, così dovremmo, potremmo anche farcela praticamente facciamo così cancelliamo, vedete che abbiamo cancellato tutti gli shader, ok e gli mettiamo a questo punto uno shader, cioè rifacciamo il shader quindi come facciamo a fare lo shader? lo shader che apparentemente è più complicato ma in realtà è più semplice è lo shader praticamente principled il principled praticamente è lo shader più semplice che esiste, no? nel senso che permette di fare tutte le cose con un unico blocco invece prima avete, se avete notato avevamo tantissimi blocchi in particolare quello che a noi interessa di questo shader è il colore base e nel colore base dobbiamo mettere l'unica immagine che eh, ci interessava che era questa qua che era l'immagine default matta diffuse si chiama e questa default matta diffuse dobbiamo aggiungerla come texture qua, Facciamo, mettiamo image texture, questa, gli mettiamo la default matte diffuse, che è questa che abbiamo visto qua, che la vediamo dall'elenco, colleghiamo suo base color e vedete che abbiamo praticamente il materiale che si vede praticamente nelle, nelle, nelle due madonne, ok? quindi queste due madonna in questo momento condividono lo stesso materiale e il materiale è questo qui, Principled perché vi ho fatto questo mestiere? perché se non lo facciamo non riusciamo a esportare eh, il texture mm? ci sono anche molti altri sistemi per esportare però se vi abituate a pensare in termini di Principled questo shader qua Uh, è più semplice poi in realtà tutto, tutto il mondo Blender diventa improvvisamente più pulito e quindi l'unico gradino che dovete semplicemente attraversare è mettere diciamo questa, questa scelta L'altro altro motivo per cui questi, questa madonna diventa molto grossa è perché questa texture in particolare se andiamo a vedere con l'image che c'è qua eh, mettiamo N qua e poi allarghiamo e vediamo image qua, vedete che questa immagine qua è 8192 x 8192, quindi è molto grossa. Allora, per riuscire a ridurre le dimensioni di questa immagine, dovete selezionare qua l'image, e fare un resize e ridurre la dimensione più male. Le dimensioni più male possono essere eh, 1024 per 1024 512x512 per 512x512 per eh, sicuramente occupa pochissimo spazio quindi facciamo 512x512 512. facciamo ok l'immagine come vedete si rimpicciolisce sembra identica ma in realtà è diventata un po' più rozza e, e La controllate sempre dal layout, vedete che l'immagine è un po' meno definita mm? eh, Però comunque si capisce, e, e, una volta portata in Cospaces dovrebbe andare ancora bene mm? eh, Nel caso che lo volesse un pochino più definita, per vedere praticamente meglio praticamente alcuni dettagli, potete tenerle a 1024 Però... Avendo la messa 512, sicuramente l'abbiamo messa questa immagine praticamente in una situazione eh, di minor consumo possibile. Eh, facciamo ancora Automatically pack, eh, ma questo non è necessario e proviamo di nuovo a esportare. Questo, eh, questa, questo disegno quindi facendo questa madonnina, la, la selezioniamo, facciamo file, export e la portiamo su. Uh, eh, io um, fbx mi trovo molto bene quindi esportiamo un fbx ricordiamoci di impostare quando importiamo fbx il path mode a copy e poi cliccare questa opzione in modo tale da avere eh, la copia delle texture dentro l'fbx ricordiamoci di fare il limited to selected objects e direi che è tutto e poi ricordate, ricordate di mettere eh, il principled qua madonnina 5k principled eh, con texture 512 ok quindi facendo questa cosa qua facendo export fbx a questo punto dovremmo avere praticamente l'export uh, del nostro oggetto fbx allora l'oggetto fbx ok ho perso un attimo perché l'immagine eh, quando fate questo resize poi dovete ricordarvi di cambiare nome e di salvarla quindi ho fatto immagine save as l'ho salvata praticamente col nome, con un nome nuovo. E, e poi ricordate appunto di usare appunto nome nuovo nel riferimento qua che chiamato default mat diffuse AAA.jpeg, eh, perché altrimenti si conserva un po', possono esserci dei problemi nel senso che continua a usare in realtà la vecchia texture. Il vantaggio di tutto questo ragionamento è che quando poi faccio, vado a fare l'export, quindi l'abbiamo visto anche prima con l'FBX, quindi l'FBX lo faccio vedere un attimo per la sicurezza, quindi facciamo FBX e andiamo su qua, path mode copy qua, select object qua, e quindi l'ho salvato su Madonnina 5K, Principal Texture 512, non so se vedete che rispetto al salvataggio precedente in cui non avevo rinominato la texture, siamo passati da 21 MB a 508 KB quindi una differenza che è abbastanza abissale mm? e, e soprattutto, ecco, non guardate queste altre prove che ho fatto prima quando non avevo messo il Principled che non salvava le texture, quindi era trova piccola adesso questa versione qua, che vedete che è questa quindi la vediamo qua, 512 FBX 509K, se io la apro in... Uh, ovviamente all'interno di Windows vedete che vedo praticamente la mia statuina non è perfetta come quella originale ma tenendo conto che è grossa diciamo mezzo mega contro 11 quindi praticamente 20 volte più piccola 20 volte più piccola e tutti gli effetti conserva eh, molte delle caratteristiche dell'originale perde forse un po' di lucentezza un po' di riflessi ma eh, insomma nel, nel mondo tipo Cospaces queste cose si notano abbastanza poco il eh, prossimo passo è invece importarlo dentro, uh, dentro crosspaces e quindi vi faccio vedere come diventa Vedete, qui stavo provando ancora altre cose, altre madonnine. Prendiamo la nostra madonnina, da quella che abbiamo visto, 509k, e la eh, proviamo a infilare direttamente. Qui vedete, che prendiamo copy da questo programmino qua, full name, e poi facciamo l'upload e gli facciamo praticamente di prendersi questa madonnina. Ok quindi praticamente facendo l'upload di questa madonnina dovrebbe entrare nei 3D model anzi no, non l'ha fatto facciamo upload madonnina questa facciamo open, ok, facciamo l'upload e abbastanza corta si impiega, se è tutto va andato bene è abbastanza poco ed è questa, dovrebbe essere questa qua che se mettiamo praticamente dentro la nostra scena, vedete che ha conservato uh, le sue caratteristiche, poi la riduciamo eventualmente alle dimensioni che ci interessano, eh, eventualmente la... Uh, per le altre la Madonna, questa è la Madonnina, quindi quella giusta, la alziamo in modo tale che abbia il piede sopra, e a tutti gli effetti, se la confrontiamo con quella originale, che era quella che... Eh, eh, quella che era molto pesante abbiamo visto prima, vedete che la differenza è che quella originale è molto più lucente riflette un po' meglio probabilmente perché eh, in quel caso lì avevamo conservato nel Principled anche un po' di riflessi che eh, adesso noi non riportiamo indietro, però facendo in questo modo abbiamo risparmiato 20 volte lo spazio eh, su Cospaces eh, che direi che è parecchio Mm? Quindi un pochino meno bello se volete, però il senso, se il senso era quello di eh, pensare di avere una madonnina, ecco, più che conservato, mm? e con questo eh, direi che è tutto, mm? va bene.